Caro 2021, quest'anno è stato molto intenso, pieno di emozioni contrastanti tra loro. Il 2020 ci ha insegnato cosa ha davvero importanza e vorrei che il 2021 ci restituisse quei piccoli gesti a dir poco essenziali. Vorrei tornare ad abbracciare i miei cari, i miei amici e vorrei tornare a cantare a squarciagola ai concerti. Vorrei poter tornare a bere quel semplice caffè al bar con amici e poter sorridere alla gente che incontro per strada ma non ho il coraggio di salutare. Alla mia squadra auguro di poter tornare a mangiare la pizza tutti insieme a Riunione, di poter partecipare alle manifestazioni del paese tornare a far sorridere i bambini con un semplice gesto e partecipare al carnevale. Auguro inoltre di poter tornare a cantare a squarciagola in macchina le canzoni tornando dai servizi. Caro 2020, qualcuno disse dobbiamo dircelo chiaramente. Finalmente stai finendo e con te porterai dietro parte della nostra storia. Ci hai segnato tanto e tutti chi più chi meno racconterà di te come l'anno più assurdo. Non abbiamo idea di cosa ci aspetti per il futuro, motivazione per cui al 2021 chiedo soltanto una cosa, di poter tornare a vedere a un palmo della mia mano, in maniera tale da evitare le liti con amici e parenti per i saluti inondati. Ma la colpa non è la mia, te lo giuro, la combo occhiali e mascherine non va più d'accordo e quindi o mi dai degli occhi nuovi o per favore leva tutti le mascherine così possiamo finalmente rivederci, riconoscerci, risorriderci e perché no rimetterci il rossetto. Con affetto Rita!